In questa espressione seguiamo prima il cubo del binomio e questo prodotto notevole. Quindi il cubo del primo termine, x alla 3n, il triplo prodotto tra il quadrato del primo per il secondo, quindi tanto i segni, meno, triplo, il quadrato del primo, x alla 2n, per il secondo, per y alla n. Poi oh, il triplo prodotto del primo per il secondo al quadrato, stavolta è segno positivo. triplo x alla n per y alla 2n. Più il cubo del secondo termine. Quindi meno al cubo rimane meno y alla 3n. Somma per differenza. Quadrato del primo, x alla 2n, meno quadrato del secondo, y alla 2n. Facciamo quindi tutta questa moltiplicazione e semplifichiamo x alla 3n con meno x alla 3n. Meno per più fa meno x alla 2n per y alla n, meno per meno più y alla 2n per y alla n fa y alla 2n più n, in questo caso 3n. semplifichiamo y alla 3n con y 3n sommiamo i termini simili e seguiamo quindi l'ultima divisione quindi meno diviso più meno, 4 x alla 2n diviso x alla n fa x alla 2n meno n quindi fa x alla n y alla n diviso y fa y alla n meno 1 più diviso più più 3 diviso 1 3 x alla n diviso x alla n fa 1 y alla 2n diviso y ne fuori 2n meno 1